Eh, lezio cioè, lezione dedicata a questo argomento riguarda eh, il, il primo eh, argomento che eh, Giacomo eh, fa presente a Jerry Gemmott, ovvero quello dello studio delle melodie. Fa un simpatico, eh, siamo al minuto, mi sono segnato tutto, 3.30 circa del, del video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 Uh, uh, Rocketman. Conoscete tutti. Uh, quindi, co come approcciarsi allo studio di questo brano? venuto questo, mettere questo, ce ne sono altri miliardi. Uh. Uh. E io di solito guardo l'Armonia, quindi se non mi ricordo male, che l'ho studiato tempo fa, il eh, brano inizia in Sol minore.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 Una frase un po' più, diciamo, articolata quindi siamo in Mi bemolle parte dal terzo maggiore Si bemolle, tonica o Do minore nona, tonica, settima minore, tonica cioè ritornello quindi va in Si bemolle maggiore relativo maggiore, quindi brano è abbastanza semplice. E Elton John Elton, parte dalla quinta, quindi di si bemolle, parte dal fa. Si, si riconosce subito questo, questa frase?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 come dicevo prima in tema, quindi studiate melodie di qualsiasi genere musicale, dalla classica al jazz al pop, a tutto: cosa che io non ho fatto per una vita e me ne pento e provate a mettere in pratica un brano, che magari che vi piace.